Spero che mi sentiate, aspettiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. Ok, direi che possiamo cominciare, se uh, qualcuno arriva per strada lo ammettiamo tranquillamente in riunione. Allora, intanto buonasera a tutti, questa vuole essere una delle prime chiacchierate che facciamo diciamo dal punto di vista del, delle lezioni teoriche, eh, riprendendo un po' da capo quello che è il discorso che invece poi per chi è iscritto al, al nostro corso White Eagle facciamo in maniera più dettagliata. Qui facciamo una chiacchieratina introduttiva che spero che quindi vedo che ci siete voi, forse sarà un po' diciamo spero non noiosa ma sicuramente l'avete già sentita e risentita, però secondo me è comunque importante fissare bene i concetti di base perché sono diciamo, i mattoni fondamentali su quale iniziare il percorso nel, nel campo aeronautico. Il, la, prima, la prima domanda alla quale rispondiamo, quella che dà un po' il tema di tutta la chiacchierata questa sera è, l'avete visto nel, nell'introduzione, perché gli aerei volano e non è una domanda eh, diciamo retorica perché è una cosa per la quale invece un pilota deve avere sempre la massima attenzione e deve sempre Uh, sapere con assoluta uh, precisione il perché il suo aereo sta volando e il perché uh, si comporta in una certa maniera. Uh, vi faccio vedere subito quello che intendo, uh, riusciate a vedere quello che Uh, vi sto mostrando in questo momento allora questo è il classico disegnino che vi fanno vedere sempre quando vi chiedono quando vi spiegano perché un aereo vola uh, ci sono tantissimi modi di uh, discutere di questo disegnino che è la risposta cioè è tutto qui la, la risposta alla domanda è tutta qua però si può rispondere in maniera diciamo molto pedante molto da professore di fisica e diventerebbe una cosa molto noiosa e invece eh, cerchiamo di eh, rispondere in maniera un po' più spero divertente dunque il, il motivo per quale gli aerei volano è tutto in queste quattro freccine queste quattro freccine sono, il, eh, sono forze cioè sono mh, spinte che agiscono sul nostro veicolo Dico veicolo in questo caso perché eh, questo stesso grafichino non è una cosa che diciamo vive solo nel mondo dell'aeronautica perché se noi abbiamo un'automobile il grafico è esattamente lo stesso vedete non cambia assolutamente nulla anche le, le normali macchine, le normali automobili hanno un, un simpatico grafico di questo genere. Le due freccine più eh, diciamo semplici da spiegare sono quella della trazione e quella della resistenza. La trazione è quella che spinge il veicolo in avanti. In questo caso dell'automobile, l'attrito delle ruote. Nel caso di un aereo, il motore, quindi la spinta dell'elica. La resistenza è la resistenza dell'aria. Eh, si sommano anche tutti gli altri attriti ma diciamo in generale quello che importa è la resistenza dell'aria in questo caso. Queste due freccine orizzontali sono esattamente identiche sia nel caso degli aerei sia nel caso delle automobili perché tutte e due hanno un motore e avanzano nell'aria diciamo così. Cosa cambia? tra un'automobile e un aereo, le due freccine verticali, perché uh, nel caso di un'automobile e di un aereo abbiamo il peso che le spinge verso il basso e nel caso delle automobili questo peso è sempre controbilanciato esattamente da quella che è la reazione, cioè la, la spinta che l'asfalto o il terreno danno sulle ruote e controbilanciano il peso della macchina e fanno sì che l'automobile non affondi nel terreno e non, eh, non se ne vada da nessun'altra parte. La differenza sta proprio qui, che nel caso degli, delle automobili queste due frecce verticali sono sempre bilanciate, perché le automobili viaggiano solo in piano, mentre eh, siccome un aereo si muove su e giù, Capite benissimo che invece queste due frecce non sono sempre bilanciate nel caso di un aereo. E in effetti è proprio questo che lo fa volare. L'aereo sale quando la freccia verso l'alto è più forte della freccia verso il basso, tutto qui, cioè viene tirato in alto. Nel caso di un aereo che stia volando in modo rettilineo e uniforme, quindi eh, in volo piano, senza scendere né salire, senza accelerare, senza rallentare, queste quattro frecce si annullano due a due. La trazione dell'elica, dell quindi il, della la spinta, viene perfettamente controbilanciata dalla resistenza dell'aria, mentre il peso viene perfettamente controbilanciato dalla Portanza. Scusate, faccio entrare le persone che sono arrivate ora. Eccoci. E quindi, eh, nel caso di un volo, diciamo a rettilineo uniforme, queste quattro frecce si annullano perfettamente, e eh, è che è esattamente, come vi dicevo, quello che accade nelle, nelle automobili. Eh, a questo punto, uno però si può domandare. Okay. Ma cos'è allora che le differenza? Cioè per quale motivo c'è questa freccia verso l'alto che può cambiare e che quindi fa in modo che l'aereo vada su e giù? E la magia sta proprio lì. Capire perché questa freccia tira l'aereo in alto è la risposta alla nostra domanda, cioè il perché l'aereo vola. E per fare questo dobbiamo... Uh, dovremmo introdurre tutta una serie di uh, concetti fisici anche qua noiosissimi particolari che uh, vengono studiati molto meglio dagli ingegneri aeronautici e dai fisici che uh, progettano le ali, ma sostanzialmente quello che ci interessa sapere è che le ali eh, ricevono una spinta verso l'alto dovuta alla loro forma, cioè il fatto di essere fatte in questa maniera eh, provoca quella che viene chiamata eh, differenza di pressione, cioè quando l'aria investe un'ala, un cioè un oggetto fatto in questa maniera, vedete viene deviata verso l'alto e verso il basso, ma siccome il profilo alare è differente e eh, è curvato più eh, in un certo modo verso l'alto che non verso il basso, l'aria viene deviata e viene schiacciata in due maniere differenti. Questo fa sì praticamente che la, la velocità dell'aria sulla parte superiore dell'ala sia maggiore di quanto è sotto. Questo a sua volta fa in modo, eh, per tutta una serie di motivi fisici particolari, una volta si credeva che fosse solo dovuto all'effetto Bernoulli, poi in realtà si è visto che non è completamente così, ci sono tutta una serie di eh, motivi complicatissimi che vengono studiati eh, anche con simulazioni a computer, praticamente quello che accade è che le particelle di aria nella parte superiore dell'ala hanno una distanza tra di loro superiore, quindi hanno una pressione minore, quindi eh, al di sotto dell'ala la pressione è maggiore. Che cosa succede? Se eh, sotto c'è più pressione e sopra ce n'è di meno, l'ala viene spinta in alto ed è quello che si chiama portanza, ed è la famosa freccina rivolta verso l'alto. Sostanzialmente il trucco è tutto qui, il, le ali. Vengono risucchiate verso l'alto dalla, dalla differenza di pressione esattamente come accade quando voi prendete la vostra mano, la mettete fuori da un finestrino di una macchina, la incurvate un pochettino e vedete che tende a essere spinta in su. Quindi eh, quello che succede è questo: l'ala eh, viene risucchiata verso l'alto dal movimento dell'aria, e quindi siccome è saldamente agganciata al resto dell'aereo, tutto l'aereo si solleva appeso alle sue ali e eh, queste freccine quindi sono fondamentali perché dipendono dal movimento dell'aria, senza movimento dell'aria questa freccia azzurra verso l'alto non esiste, esiste soltanto il peso e l'aereo viene giù con un sasso Mentre se io muovo l'aria abbastanza in fretta, genero questa portanza verso l'alto che andrà a un certo momento a superare il peso dell'aereo e quindi lo farà salire. Questo è il, il concetto di base. E eh, dietro a questo ci sono milioni di considerazioni che si possono fare, ma la più importante ovviamente è quello che Importa è il movimento dell'aria. Un aereo si muove e vola solo e esclusivamente perché viene investito da un flusso di aria sufficientemente forte da creare questa portanza. Questa è la base. A noi quello che interessa è avere sempre aria che ci scorre addosso. Come la otteniamo è un altro discorso. Possiamo ottenerla nella maniera più semplice con un motore quindi con un'elica che ci spinge in avanti, possiamo ottenerla in altre maniere per esempio eh, avendo un'elica che invece ci gira sopra la testa e eh, diciamo genera da sola questa portanza ruotando vorticosamente e quindi abbiamo un elicottero, possiamo crearla semplicemente con una planata gli alianti stanno in aria perché non hanno una spinta di un motore, ma sono abbastanza leggeri, hanno delle ali abbastanza grandi da poter planare e generare sufficiente portanza. Se vengono anche aiutati, per esempio, da una corrente ascensionale, riescono anche a rimanere in aria, diciamo, senza dover planare e basta. In generale però gli aerei a motore sono fatti in modo per cui hanno bisogno di una spinta in avanti per poter generare un flusso di aria sufficiente che li colpisce sulle ali per poter essere spinti in alto e quindi diciamo banalmente volare. Questo è il, uh, il concetto di base. Quindi la cosa che il pilota deve sempre, sempre, sempre fare è assicurarsi di avere aria a sufficienza. Il nemico numero uno del pilota è la mancanza di aria che scorre sulle ali, e questo eh, genera naturalmente la mancanza di questa portanza, quindi, genera lo stallo e quindi, genera la eh, caduta dell'aereo: nel senso che l'aereo. Quando non ha sufficiente portanza il peso vince sulla forza di salita e l'aereo scende. A questo punto, eh, poi naturalmente ci sono tutte le tecniche di come si evita questo, come si recupera uno stallo, come si può evitare tutto questo in tante maniere. Eh, però questo accade sempre perché non c'è aria sufficienza. Può accadere in modi molto subdoli vedrete perché per esempio si può stallare anche planando, si può stallare mentre ci sono spinte applicate e quindi non è sempre detto che io rallento e vado in stallo, certo se rallento vado in stallo ma non è l'unica condizione in cui si può verificare lo stallo, durante il corso chi fa il corso White Eagle con noi vedrà che ci sono tipi di stallo che sono molto più subdoli e molto più particolari, perché non sono così immediati da uh, percepire e da uh, contrastare. Uno degli stalli, per esempio, peggiori che si possano avere è quando non vanno in stallo tutte e due le ali, ma va in stallo un'ala soltanto. Perché allora che cosa succede? Che quando va in stallo solo un'ala, l'aereo non solo scende, ma tende anche a scendere in vite e quindi mh, si provoca praticamente un movimento di rotazione che è terribilmente insidioso e dal quale è difficile uscire se non si conoscono bene le manovre da fare e non ci sono, eh, diciamo, non si interviene immediatamente per, per evitarlo. E, mh, non sempre è possibile farlo, infatti la vite è uno dei diciamo dei, dei pericoli maggiori per quanto riguarda gli, gli aerei di tutte le, le dimensioni e tutte le forme. Ci sono degli aeroplanini che sono stati progettati apposta per, perché non possano entrare in vite, ce ne sono un paio che lo possono fare, e, ma per tutti gli altri in generale bisogna comunque stare molto attenti. Quindi chi fa il corso vedrà tutti i vari tipi di stallo. Questa è ancora una spiegazione un pochettino più tecnica, cioè uh, vedete che um, quello di cui noi parliamo è una forza aerodinamica totale, cioè in realtà la portanza non è perfettamente verticale come uh, visto prima nel, nel, nel grafico schematico, ma è spinta leggermente all'indietro perché naturalmente uh, si combina con la resistenza dell'aria, quindi la resistenza dell'aria tende a spingermi indietro, la portanza tende a spingermi in alto, quindi l'aereo tende a, uh, a essere diciamo, spinto non verticalmente ma verso, verso indietro e quindi questo è da tenere conto quando si, uh, diciamo, quando si eseguono Tutta una serie di manovre perché bisogna tenere conto anche del, di com'è l'assetto dell'aereo dell stesso. Comunque, in generale, noi possiamo schematizzarlo in un modo uh, come, come avevamo visto prima e vedere, quindi, capire che il, uh, queste quattro frecce messe una opposta all'altra giocano questo ruolo importantissimo nel definire com'è l'assetto la, e la, um, diciamo, uh, come si comporta l'aereo in aria. Um, queste quattro frecce sono sempre in uh, costante gioco una con l'altra naturalmente, noi le vediamo in questo momento fisse e congelate su un grafico ma se noi potessimo visualizzarle su un aereo in volo le vedremmo eh, sempre danzare in modo molto frenetico perché i cambiamenti dipendono dall'aria che come ben sapete non è solida ma è un uh, un ribollire molto complesso, se noi potessimo vedere l'aria la vedremmo vorticare peggio dei molinelli di un fiume, quindi l'aereo quando nuota all'interno di, di questo fluido eh, le frecce che idealmente si trovano intorno al nostro aereo cambiano eh, lunghezza e quindi intensità in continuazione. La portanza è diciamo, direttamente legata alla velocità dell'aria, quindi eh, se noi veniamo investiti da raffica di vento da coda, per esempio, la nostra portanza improvvisamente cala se noi eh, ci mettiamo contro vento la nostra portanza aumenta, motivo per cui come vi dicevo l'altro giorno si decolla sempre contro vento, perché si aumenta in questo modo la, la portanza e quindi l'energia di cui l'aereo dispone. Um, ma allo stesso tempo l'aria la, non ha sempre la stessa densità, perché per tutta una serie di motivi, anche lì perché ci sono correnti d'aria, perché ci sono aria più umida, perché ci sono aria più calda, l'aria la, cambia di densità mentre mi muovo, quindi anche il, diciamo, la spinta del, della mia elica cambia di conseguenza. Ci saranno momenti in cui la mia elica spinge di più e momenti in cui la mia elica spinge di meno e quindi la resistenza che dovrà vincere sarà maggiore o minore, quindi il movimento dell'aereo, come avete sentito chi ha provato uh, uh, con noi i nostri, i nostri corsi, i nostri voli, non è affatto un movimento uniforme, sia perché l'aria non è uniforme, sia perché queste forze cambiano in continuazione, in base a come noi le regoliamo. E quindi il, il motivo sostanziale del quale, per il quale l'aereo vola è esattamente questo, cioè eh, risucchiamo in aria le ali appese all'aereo e ci lasciamo nuotare dentro. Questo è eh, più o meno il, il concetto di, di base. Se qualcuno vuole intervenire, fare delle domande, chiedere qualcosa, io sono a vostra disposizione. Ok, pare che non ci siano domande, quindi nulla, se, se volete possiamo, eh, abbiamo ancora una decina di minuti direi, possiamo rivedere un attimo il, diciamo, il, il discorso degli, della strumentazione che stavamo guardando la, la settimana scorsa su al campo perché avevamo iniziato a parlare degli strumenti a capsula, avevamo visto il nostro anemometro in maniera più dettagliata ma eh, c'eravamo poi invece soffermati di meno sugli, sugli altri due. Um, ecco, volevo chiedervi uh, a voi Aquilotte se era chiaro il discorso di come, si, uh, di come funziona invece il, il discorso dell'altimetro, quindi del fatto che non è uh, una vera e propria misurazione di altezza ma è una misurazione di pressione e quindi uh, dipende dalla pressione dell'aria. Questo, questo concetto è stato afferrato bene? Perfetto. Oh, questo è importante perché uh, non, uh, non sempre um, questo è immediato da, da capire, perché uno dice ah, uh, l'altimetro misura la mia altezza rispetto al terreno, no assolutamente, misura una pressione dell'aria che poi viene interpretata dalla, uh, diciamo come una quota ma che in realtà è una, una pressione uh, barometrica e quindi va tarata. L'altro uh, strumento del quale parlavamo, uh, eccolo qua, uh, questo è il, uh, lo strumento che ci misura invece la... Uh, la, diciamo, quanto noi cambiamo velocemente quota il variometro ci dice se stiamo salendo o scendendo anche questo misura una pressione dell'aria però eh, con la differenza che invece di misurare una pressione eh, assoluta misura una pressione relativa, cioè una differenza di pressione e ehm, praticamente cosa succede? Quando l'aereo sale la pressione nel, nello strumento diminuisce questa piccola capsula ha un piccolo foro dal quale può uscire o entrare l'aria. Quando la pressione diminuisce il, la lancetta si muove verso l'alto e mi indica in quanti, eh, eh, quanti piedi al minuto io sto salendo oppure scendendo. Quando scendo il, la pressione dell'aria aumenta e quindi la lancetta scende verso il basso e mi dice che l'aeroplano sta scendendo, e ecco una cosa importante è che ehm, anche la pressione naturalmente è influenzata dalla temperatura, quindi nella capsula deve essere mantenuta una, pressione, una temperatura costante, e, altrimenti posso avere degli, degli errori di lettura. Quindi i tre strumenti fondamentali a capsula, quindi a misurazione dell'aria, ne abbiamo visti anche l'altra volta, sono altimetro, uh, anemometro, quindi misuratore di velocità, e variometro. E questi sono quelli che sono direttamente legati all'aria che, ci, che circonda l'aereo. Uh, gli altri strumenti sono invece legati uh, all'aereo stesso, quindi diciamo alla parte uh, elettrica e alla parte motoristica per così dire quindi uh, giri del motore e uh, tutti i parametri relativi al motore stesso e questi li vedremo nella prossima, nella prossima chiacchierata se la vedremo se, se continueremo queste queste chiacchierate allora vedo che la riunione ha ancora un uh, 4 o cinque minuti prima di interrompersi perché le, le, le riunioni di Zoom durano una quarantina di minuti. Quindi, uh, ok, uh, cosa dirvi ancora? Niente, io più o meno sarei, sarei arrivato in fondo a questa, questa chiacchierata veloce. Se mh, Ripeto, se avete domande o delle considerazioni da fare, sono a vostra disposizione. Giorgio, eccomi. Sì. Sì. Ciao Gianluca, Ciao ciao. tanto volevamo ringraziarti. Oh, figuratevi, è un io piacere, sono io che ringrazio voi. Eh, la questione della, delle pressioni del, del team e così via, la stiamo affrontando... In discussione anche in casa. Sì. Intanto ci vediamo lì e stiamo facendo valutazioni su... effettivamente è, una, è uno dei punti un po' più... un po' ostico da, da digerire, però ci stiamo lavorando. <ride> sulla questione della... Eh, sempre appunto delle pressioni della della sì. una, una precisazione che ti volevo chiedere. Sì. Ehm, se noi partiamo da, dalla, nostra, dalla nostra pista, sì. eh, dal nostro campo volo, sì. dobbiamo andare su Genova. Sì. Partiamo con una giornata bella e arriviamo a Genova con eh, brutto tempo. Sì. Com'è che dobbiamo prevedere le variazioni in questo caso? Cioè, com'è che ci dobbiamo aggiustare? Allora... allora um... Qui il discorso dipende naturalmente da che cosa uno vuole fare una volta che arriva a Genova, nel senso che immaginiamo di doverci atterrare in aeroporto a Genova, eh, noi normalmente con i nostri aeroplanini non ci avviciniamo agli aeroporti grandi, quindi eh, questo è un discorso diciamo abbastanza teorico, ma può, potrebbe benissimo capitare, nel senso basta chiedere le dovute autorizzazioni e nessuno ce lo impedisce. Allora che cosa succede? Immaginiamo che su Genova ci sia brutto tempo, questo significa che la pressione è inferiore, quindi questo significa che a parità di condizioni il nostro altimetro segnerebbe una quota più bassa, quindi eh, se io mi devo limitare a volare sopra Genova, posso anche non eh, preoccuparmi tra virgolette, di questa cosa, ma se io invece devo atterrarci oppure se devo mh, passare in delle zone in cui per esempio ho delle limitazioni che sono eh, dipendenti dalla quota eh, barometrica, non tutte lo sono, alcune sono dipendenti dalla, dalla differenza di quota rispetto al terreno, ma altre invece sì, allora io devo sapere qual è la pressione in quel momento. E la cosa più semplice da farla è chiederla all'aeroporto. Eh, è possibile contattare l'aeroporto e dire, eh, qual è, chiedere qual è la pressione intorno all'aeroporto e in ri, ritarare l'altimetro in base a quella pressione. Uh, ci sono anche degli gli aerei, diciamo, gli aerei grandi, gli aerei di linea, lo fanno in maniera quasi automatica, nel senso che ogni aeroporto emette in continuazione una specie di bollettino meteo uh, automatico, che uh, si chiama METAR, che comprende anche la pressione barometrica in quel momento. Quindi, um, diciamo, questo fa sì che gli aerei che si avvicinano all'aeroporto sappiano come devono tarare i loro altimetri altrimenti lo si domanda e la, la richiesta della pressione è una delle cose classiche la, la più, una delle più comuni che viene richiesta agli aeroporti durante i, i primi contatti durante il contatto radio questo è diciamo il, la, la, cosa, la cosa principale e lo si richiede diciamo normalmente lo si chiede nel momento in cui ci arrivi perché può essere molto variabile cioè se io pianifico un volo da Genova a Monaco ok io so qual è la pressione adesso a Monaco ma ora che ci arrivo può essere tranquillamente cambiata quindi la si richiede diciamo normalmente nel momento in cui io uh, entro nell'area aeroportuale. Perfetto grazie. grazie come al solito. Grazie a voi. Va bene, uh, abbiamo ancora un minuto di riunione quindi comincio a salutare tutti quanti. Grazie per essere intervenuti, per la vostra partecipazione e visto che vedo un buon pubblico, diciamo così, speriamo nei prossimi giorni di poter replicare con altri argomenti più avanzati. diciamo così grazie ancora a tutti buona serata, buoni voli ci vedremo presto su al campo e in bocca al lupo a tutti grazie, grazie a Giorgio, chiarissimo ciao. <ride> ciao a tutti, grazie ancora grazie, grazie Giorgio ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao. ciao.